La cugina di Pipoca. C'era una volta una gatta principessa che si chiamava Mingao. Lei viveva in un regno grandissimo con giardini magnifici in castello tutto per sé. Ma anche i regni vicini gli appartenevano, così come i loro padroni. La gattina passava le sue giornate, saltarellando indisturbata da un regno all'altro. E i suoi padroni non gli lasciavano mancare proprio nulla. Tantomeno il suo cibo preferito che era il prosciutto crudo, dop, doc, stagionato da molti anni. Eh sì, la principessa mangiava solo cibi pregiati. Pensate un po', un gatto che mangia prosciutto crudo. Si può dire che la sua era una vita perfetta. Finché un giorno, arrivata al castello vicino, nonché casa dei suoi zii, Mingao ha avuto una brutta sorpresa. Guardando dalla porta finestra ha intravisto un gatto bianco nero che si leccava tranquillamente nel tappeto del salotto. La principessa Mingao non poteva credere ai suoi occhi. Ah! Ma cosa? Che ci fa un gatto dentro la casa dei miei zii preferiti? lo era veramente assurdo Come i padroni di Pipoca hanno visto che Lingao era molto arrabbiata e si mordeva pure la porta, non gli hanno fatto entrare a casa per paura che facesse del male alla nuova arrivata. Ma non farla entrare era fin troppo per la principessa Mingao, che allora era tornata a casa e un piano per cacciare via quella intrusa. No, Mingao non è una gatta cattiva. È solo che nella sua testolina, Pipoca è venuta a rubare il suo prosciutto, il suo padrone, e impossessarsi di tutto il suo regno. Sì, perché i gatti sono fatti così, una volta che ci abitano in un posto, quello è il loro territorio, e nessuno deve toccare. Ancora oggi, Mingao non ha accettato la sua cugina Pitoca e cerca sempre un modo di cacciarla via per sempre del suo giardino, o meglio, del suo regno. Come potrete vedere qui nel canale nei prossimi video. Alla prossima, amigatti.